Ciao, ciao, sono io... tornato. No, basta. Chiuso il video. Fine. Ciao. È finita Luigi contro Angelo. Per sempre. Ma no, come? No, allora. Ciao. Eh, sì, ciao. Eh, anche questa settimana. Non mi ricordo il mio saluto. Ciao, anche questa settimana sono tornato. Questa settimana sono tornato con la Luigi vs. Angelo. Luigi, per la tua gioia, ho rimesso. Oh, so che arti... Solo che sono un po' coperti all'albero, però eh, tanto poi lo sterpiamo. Allora, che dobbiamo fare oggi Luigi? Oggi dobbiamo fare la sfida di casa dopo un bel po' di tempo, sì. Eh, vediamo la pazzia che hai scelto oggi, diciamo. Ok, cioè. allora, senza indugiare, non perdiamo altro tempo oggi con i villager, non ci parliamo tipo mai nella vita. Andiamo, allora qua ho localizzato il luogo in cui si terranno le nuove sfide di casa. Ho Luigi. visto, sei un Luigi. Pazzo. È cambiato il luogo, perché ovviamente sei è inondato. Ricordiamo tutti che qualche blocco altro e si inonderà pure. Però, e quindi abbiamo cambiato il luogo. E ora è in mezzo all'oceano, perfetto. Benvenuto nella nuova sfida di casa in mezzo all'oceano. Questa qua è l'isola di Spawn. Ciao, Tartar ci accoglie. C'è anche un amico che è Uga, però va bene. Un'amica, anzi, e qua prendi la barca. Arriviamo ai nostri lotti. Molto belli Questo qua giallo come sempre sarà il mio E quello dopo l'albero magico Sarà tuo Ti presento un pochino il luogo Qua abbiamo due pulsanti Che possiamo usare sul lotto In questo caso noi stiamo usando il lotto grande E questo il pulsante ci permette di rimpicciolire il lotto Facendolo diventare piccolo Stessa cosa vale con l'altro pulsante Che lo fa diventare grande Hai anche tu questa cosa dall'altro lato E poi là c'è una torre Questa qua è, sembra apparentemente la torre del demonio Ma... Ti, ti do spiegazioni: N non c'è nessuno. Questa... Vuoi dirmi che c'è? No no no no, no, no, no, no, no. Lui è morto. Ormai è dato. E per certo non lo vedremo più. Lui è morto. Però okay. qua c'è una, una torre sua. Credo sia stata una torre inutilizzata. Infatti, i colori rossi sono più spenti là sopra. E c'è anche il buco. Credo sia già esploso, tra l'altro. Quindi penso che non la rivedremo più, magari col tempo seccherà e diventerà uno scoglio normalissimo. Luigi, oggi costruiremo la casa gatto contro la casa cane. Nei... Ovviamente io cane, ciao. Ok, perfetto, <ride> così, proprio diretto. Prendiamo un gatto, allora, dovete sapere che il mio è uno dei miei gatti, che c'è anche dentro casa allo spawn, nell'isola nell principale... È un, è un gatto bianco e poi c'è un altro gatto che è quello nero, perdonate ciò che ho fatto. La casa che costruiremo oggi è in memoria di un gatto eh, grigio. Perfetto, quindi la loro testa è pronta e poi hanno le orecchie che sono così. Perfetto, questa... E' ufficialmente la testa del gatto. Poi, ovviamente ci, i gatti mh, normalmente hanno il muso sporgente. Ma in quanto il gatto che stiamo riproducendo è un persiano e quindi ha il muso schiacciato, devo riprodurlo così. Ok, allora il gatto che stiamo riproducendo aveva gli occhi molto, molto, molto arancioni. Luigi, Sì, noto che a lei va benissimo il lavoro. Sì, eh, vabbè, io ancora non l'ho visto. Ah, ha fatto pure l'osso lei. Mamma mia, incredibile. Ok, vabbè, la lascio al suo lavoro di questo lupo cane. E io torno alla mia riproduzione di gatto. Possiamo utilizzare anche la polvere di... per fare un'altra tonalità, a tipo a metà tra il grigio e la lana e il grigio e la terracotta. Allora, adesso passiamo all'ingresso. L'ingresso lo faremo da dietro perché lo... lo spazio è piccolissimo. Ok. Pavimento: dato che gli occhi li ho fatti così, lo farò nuovamente di acacia. E la sua porta dal retro Sempre di acacia Cosa ci può essere? Il divano sicuramente Quindi prendiamo un po' di arenaria liscia Quindi al primo piano abbiamo fatto il divano Che il gatto si divertirà A graffiare Al piano di sotto metterò L'affumicatore per il cibo Quindi eh, prendiamo un altro Sempre l'acacia eh, se Come procede? Bene, diciamo Allora sto vedendo che lei ha invitato la sua casa Se Vieni un attimo nella mia sì, casa. E arrivo. Eccomi Potrai qua. notare il colore del cane. Sì. Diciamo del, del cane. E poi qua fatto scuro. Purtroppo okay. volevo farlo tutto dello stesso colore. Mm. Però non aveva senso. Perché, sennò, qua viene con il faccione: tipo gigantesco, mm. e diventa brutto. Adesso come riempio lo spazio nelle pareti ehm, di casa Penso di utilizzare delle botole Così da fare tipo delle, delle mensole Libreria più il telaio Che dovrò mettere così però Perfetto Quindi e qua c'è la mensola Dove ci metto gli oggetti Quindi la prima stanza è praticamente piena La seconda, la mensola invece la metto qua Penso, no La metto qua Anzi no La metto qua Così non so, vabbè, forse non la metto nemmeno Mentre nell'ultima stanza, ovviamente, che è quella proprio dove dorme il gatto sul letto Ci metto questa mensola così gigante Adesso devo solo decidere cosa fare Allora, innanzitutto devo disordinare Nel senso, devo mettere robe a caso, tipo per esempio Cosa ci può essere in casa? Un merluzzo crudo Una cordicella, che sarebbe il pelo Una mh, palla di slime, che lui... Si porta in giro tipo e poi per giocarci e poi ovviamente la perde Qua lascio le corde che dev devono essere l'oggetto che è più presente dentro casa Qua dove c'è la cucina magari metto anche un salmone crudo Così almeno ci sta bene Bene Adesso passiamo agli esterni Dato che li ho lasciati così Devo adesso migliorarli Allora innanzitutto devo fare il percorso Quindi mi armo di pala Allora questo gatto qua Verrà risparmiato E sarà amico di quello che ci sarà in casa Quindi prego entra Entra Perfetto Ok la zona della lettiera è stata conclusa Verrà svelata Alla fine Mentre adesso quindi posso tornare A fare gli esterni in santa pace Allora qua ho messo il merluzzo e tutte le robe varie Magari adesso metto Anche una eh, slime ball Come dentro casa era piccola Adesso ne faccio una grande Più o meno grande Non molto grande però di media grandezza Ecco la faccio qua? Eh, la metto così in realtà ecco. Ora, adesso, in questo momento Ho finito ufficialmente casa mia Quindi lo comunichiamo a Luigi Luigi? Sì? Casa mia è ufficialmente terminata La tua? Quasi Quanto ti manca? Mm, qualche minuto Non entrare Non ti azzardare ad entrare no, Che no, sennò no, ti spoilerino. Niente. Attenderò qua, giocherò a briscola insieme ai, ai, gatti. A briscola. ai gatti. A briscola insieme ai gatti. Anzi, a Burraco, è che giocano a Burraco i, i suoi gatti. Sì, sono, li ho insegnato io. Ah, ok. Bene, allora, Gianfiliberto, vuoi giocare a Burraco con me? Allora, guarda, tieni. Allora, Gianfiliberto, guarda, così faccio un'altra canasta, pura questa volta. Cioè, chi vince, scusa? Cioè, chi ha vinto, quindi? Stiamo giocando a Burraco da tre ore, come minimo. Luigi ancora non ha finito. Luigi! No, è finito! Hai ah, finito. finito! Ok, bene. Allora, possiamo andare... Io e Gianfiliberto stavamo giocando a Burraco da tre ore, tipo. Non sappiamo. So, e chi ha vinto? Non lo sappiamo, non abbiamo contato i punti, siamo stupidi. E eh, vabbè, è, è stato bravo. Ha vinto una partita almeno. Ok, iniziamo dalla tua casa. Dalla mia. Allora, silenzio. Intanto, ti faccio vedere da fuori questo gatto persiano. È eh, grigio, gatto. infatti. Esatto. Non Sai zitto. È un gatto persiano. Perché non ha il muso sporgente. Ma ce l'ha schiacciato come i gatti persiani. Deformato. Entriamo. All'ingresso puoi trovare Gianfiliberto. Eh, dentro, questa, dentro il suo divano che graffia, H24 come fa qualsiasi gatto. Qua sopra invece se ti salti un pochino vedi che c'è una palla di slime e un one che è lo snack preferito del gatto giù. Sì. Scendendo al piano di sotto, come vedi in giro ci sono fili, pesci, perché i gatti fanno un casino incredibile dentro casa. E poi eh, qua c'è la ciotola dove mangiano Mentre qua c'è l'erba gatta Scendendo, al, scendendo all'ultimo piano Troviamo la stanza La camera da letto dove c'è Sofì E altra erba gatta E una palla di slime là sopra Mentre qua dentro la cassa ci sono tutte le loro robe preferite In generale Qua invece c'è una stanza top secret Vuoi entrarci? Cosa sono? Fanno gli scrementi? No, Via. guarda se li tengono. Allora, vediamo dagli esterni, vai, esponi. Allora, come vedi, la casa è raffigurata con una faccia da cane okay. eh, con un osso in bocca. Ok. Eh, gli esterni, eh, come già ti avevo avvisato, cioè l'esterno della casa, l'ho fatto di un altro colore perché eh, sennò bello. sembrava che è un non, non più un cane, tipo un cane... Largo, tipo peso esatto un obeso si può entrare sia da, da destra che da sinistra ha fatto due entrate okay. allora, allora vediamo entriamo da sinistra Perfetto. allora con calmi con, con calma indovinello cos'è luigi Penso... no l'ho scritto io questo un cretino Ebbene, eh, bene possiamo andare Quindi, avanti. So. Allora, co come puoi vedere ci sono dei quadri qua c'è cu la cucina qua okay. c'è il, il coso con l'acqua perché ai cani gli piace bere gli piace Fare cose con l'acqua. Perfetto, a me era vuoto in eh, eh, E qui, come puoi aprire, dalle, dalle casse c'è un po' di carne cruda. Si scende da qua? Eh? Si sì. ok. Scendendo, scendi. Oh, ho fatto, che bello. Ho fatto il, la camera da letto. Ottimo. Cioè la allora, camera a letto regale cioè... E poi qui abbiamo la... il letto Tipo una sorta di letto Decorato Ai miei cani gli piace ascoltare eh, Una musica per esempio Lo piazzo, vabbè qua tanto sì. dico, è rimovibile e Gli piace ascoltare questa canzone Non so perché Ma forse perché eh, gli Insomma... piace seguire i gatti Non lo so Hanno problemi Beh sì. ascoltano Hanno crisi esistenziali Non sanno se sono gatti o cani Mi sa che cioè, come puoi vedere, guarda, si, si, ah, si alzano tutti quanti, perché mi ah, piace certo. comunque questa canzone, è ah, molto non stato sus. Tu. No, no, non sono ah. stato io. Quindi, detto questo, crediamo di aver detto tutto, e sì. detto questo, da, da casa gatto contro casa cani con problemi esistenziali, cre crediamo di aver detto tutto, e vi saluto, anzi, vi salutiamo, ciao! Ciao! ti avessi fin dall'inizio ci ho portato a distruggermi senza mai uscire guarda oh, che cosa stanno andando incontro?